Ciao a tutti! Oggi prepareremo il tortino al cioccolato con cuore morbido. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono cioccolato fondente, burro, zucchero, uova, farina di tipo 00, sale, cannella e vanillina. Andiamo, il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente.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 Ed azioniamo il bimbi per 6 minuti, 50 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina, le uova, la cannella il sale e la vanillina ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 4 Trasferire il composto in stampini monoporzione. Riporre in congelatore per almeno due ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso i tortini dal congelatore. Adesso li andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 15 minuti. I tortini sono cotti. Riponiamoli dallo stampo e riponiamoli in un piatto da portata. Tortino al cioccolato con cuore morbido. Grazie e alla prossima ricetta!